di nuovo in diretta con il nostro Instant Focus dove parleremo come abbiamo annunciato prima della pausa pubblicitaria di marketing un argomento che eh, non è di certo sconosciuto, a voi che seguite eh, le fonti tv, soprattutto nell'ultimo mese abbiamo eh, dedicato diversi spazi di approfondimento, il nostro agora marketing al tema appunto dell'evoluzione del marketing e della comunicazione soprattutto eh, nell'ultimo periodo caratterizzato dalla rivoluzione digitale e poi addirittura abbiamo tenuto anche bene due CEO Summit all'interno dei nostri le fonti awards dedicati proprio a questa eh, tematica non abbiamo però mai parlato di un tipo di marketing particolare il cosiddetto network o multilevel marketing che è appunto l'argomento eh, di questo nostro instant focus e ce ne parla una vera e propria esperta eh, di settore ovvero Elena Setsu che è consulente di marketing digitale e imprenditrice buongiorno Elena e benvenuta alle fonti tv Ciao, buongiorno. Ecco Elena, io direi partiamo da un dato di fatto, ovvero ecco, che la rivoluzione digitale ha aumentato a dismisura le nostre capacità di fare network, di creare network e quindi di ampliare eh, le nostre reti e quindi ecco, questa eh, possibilità naturalmente si riflette poi anche sul modo eh, di fare marketing, creando appunto questa branca specifica del network marketing eh, con dei dati che sono letteralmente in espansione soprattutto nel mondo anglosassone io voglio citarne alcuni, ad esempio eh, negli, negli Stati Uniti ecco il eh, è il paese in cui appunto il eh, diciamo c'è una maggior eh, guadagno eh, a partire dal multilevel marketing oltre 35 miliardi seguito poi dalla Cina con oltre 24 miliardi la Corea segue con 17,6 miliardi di dollari dati aggiornati al 2019 mentre se ci spostiamo a livello europeo l'Italia posto a livello mondiale quarta a livello europeo preceduta da germania francia e eh, gran bretagna però insomma appunto stiamo vedendo che eh, questi numeri testimoniano come la crescita sia eh, costante eh, innanzitutto per chi è a digiuno completamente co del, di questo argomento che cos'è in poche parole il network marketing allora, il network è un sistema commerciale di distribuzione di un prodotto o servizio tramite dei collaboratori indipendenti che diciamo fungono da promoter per l'azienda e che possono guadagnare su più livelli dalla vendita diretta o dall'affiliazione di nuovi rivenditori affiliati. In sostanza una persona che fa network marketing, che è detto anche networker, assume un po' le caratteristiche eh, in gergo, io, io dico, di un marketplace, quindi un po' come i marketplace che conosciamo. Tu ti puoi registrare come venditore, vendere il prodotto eh, e poi anche ospitare altri piccoli negozi sotto di te. Quindi, in altre parole, attraverso il network marketing delle persone comuni che comunque non hanno necessariamente una laurea, eh, non hanno um, particolari skill, o comunque in qualsiasi situazione familiare o professionale Possono tranquillamente affiliarsi ad un'azienda che utilizza il network come sistema distributivo e iniziare ad operare da subito come promoter per l'azienda stessa guadagnando in provvigione sul fatturato generato. Spero di aver reso mm. l'idea a grandi linee. Ecco possiamo dire insomma che in sostanza i clienti magari di un prodotto hanno la possibilità poi di diventare anche promoter eh, di quel prodotto eh. stesso Ecco per eh, appunto far capire esatto in maniera, in maniera semplice anche ai nostri eh, telespettatori Anche se dici eh, non hanno appunto un percorso eh, formativo alle spalle però immagino che qualche dote almeno comunicativa bisogna possederla poi eh, per far bene sì. ecco. Sì, o comunque la si acquisisce strada facendo mm, mm, mm. Non, non devi avere una laurea o particolari skill o, o essere esperto il network io lo chiamo il lavoro della gente normale quindi ci sono tantissime mamme che magari eh, devono rimanere a casa per cause di forza maggiore quindi non possono lavorare e che fanno network marketing persone che lo fanno per arrotondare persone che lo fanno full time quindi diciamo che certo devi avere una propensione a relazionarti con le altre persone però da puoi anche acquisire strada facendo tranquillamente. Bene, allora eh, riguardo appunto il network marketing abbiamo visto, abbiamo citato le cifre del fatturato che sono in espansione negli Stati Uniti e a proposito ecco di Stati Uniti rispetto al network marketing ci sono stati dei veri e propri endorsement e qua eh, entrano in gioco dei nomi importanti addirittura Bill Gates, Bill Clinton, Warren Buffett naturalmente il re degli investimenti ma al di là poi del settore proprio dell'ambito economico finanziario addirittura anche star dello spettacolo come Megan Fox oppure dello sport Cristiano Ronaldo parlano insomma positivamente eh, di questa forma appunto particolare di vendita, di marketing anche se nonostante appunto questi numerosi endorsement restano ancora dei miti eh, da sfatare. Quali sono ti chiedo? Allora, diciamo che purtroppo c'è moltissima ignoranza in materia se devo individuarne due o tre mm -hmm. il primo mito che mi viene in mente da sfatare è il fatto che il network marketing non è ben visto non si capisce perché eh, ma, ma non in quanto network in quanto lavoro che diciamo ormai si fa online um, c'è questa credenza che tutti i lavori online o comunque facili perché diciamo lavorando 8 ore al network nel network marketing 8 ore al giorno nel network marketing se molto più Diciamo rilassato è più libero rispetto a lavorare otto ore al giorno in public. quindi è più facile tra virgolette, guadagnare uno stipendio normale ecco, quindi c'è questa credenza che i lavori online in particolar modo il network non siano onesti o etici ciò non è affatto mm. vero perché Perché il network esiste in occidente da decenni okay. è un sistema commerciale intelligente e geniale a mio avviso, è ponderato intelligente e matematico ma soprattutto eh, la cosa che piace più a me è che è basato sulla filosofia win-win quindi come in tutti i settori ovviamente c'è chi utilizza questo sistema in modo non proprio etico ma ciò comunque non deve vedere un'industria che genera decine di miliardi di euro l'anno come abbiamo visto prima e che occupa milioni di networker in tutto il mondo ovvio è che scegliere un'ultima azienda è fondamentale tanto quanto impegnarsi poi nel lavoro perché il network va trattato come un lavoro a tutti gli effetti quindi diciamo che c'è moltissima ignoranza in materia quindi le persone non sono mediamente istruite su che cos'è il network ecco non è che lo insegnano nelle scuole di conseguenza spesso è mal visto ma a parte alcuni casi di aziende che appunto non si comportano bene per il resto no, non c'è proprio niente da malvedere in questo sistema il secondo diciamo falso mito che, che mi viene da pensare ehm, è che tutti prevalentemente in Italia, eh, quelli che non conoscono bene il network ehm, lo reputano un, un qualcosa basato sul rompere le scatole alla gente invece non è così ciò eh, nasce dal fatto che tutti, specialmente in Italia, tutti noi abbiamo almeno un paio di volte nella vita abbiamo avuto una persona che comunque ha insistito tanto per farci una presentazione dei suoi prodotti, del suo network, di farci provare i prodotti a casa invitarci in un evento eccetera e sono state magari un pochino insistenti no? Mm -hmm. perché Perché 10-15 anni fa il marketing era fatto così di insistenza e, e di conseguenza anche il network marketing però nel 2022 slash 2023 perché siamo arrivati sul 2023 il network non si fa più così siamo nell'era del digital le nuove generazioni stanno iniziando a vedere il network per quello che è fortunatamente quindi un'opportunità il secondo mito quindi è che il network è visto da persone che comunque non sono documentate a riguardo come un qualcosa per il quale si debba rompere le scatole alle persone, ma non, non è questo. Il terzo, se devo dirne anche un terzo, che mi viene in mente ehm, è la falsa credenza che col network non è possibile raggiungere somme pari a un vero stipendio. Questo dato è totalmente falso. In Italia ci sono centinaia di networker che guadagnano solo dal network più di quanto guadagna un direttore di banca e ci sono decine di migliaia di networker che guadagnano almeno quanto uno stipendio, quindi i guadagni nel network sono proporzionali ai risultati prodotti, perché come dicevo prima è un sistema win-win, di conseguenza non è assolutamente vero che con il network marketing non si può guadagnare, ci sono tantissimi casi che, che dimostrano ciò in Italia. Ecco, Elena, poi torniamo eh, sulla questione del, del guadagno, perché sì, insomma si pensa soprattutto che il network marketing sia un'attività magari aggiuntiva, collaterale rispetto a un lavoro stabile, solido che uno ha già, però ci stai spiegando eh, che non è così. Però appunto prima di ritornare su questa questione volevo sottolineare con le parole che hai detto, cioè eh, appunto sulla la modalità di fare network, eh, mh, hai sottolineato come in realtà non si tratti più di eh, delle strategie dei metodi di una volta dove c'era la rottura di scatole ecco, del promoter che arriva e ti propone qualcosa e quindi ecco, la strategia attualizzata all'epoca moderna qual è come si fa diciamo a vendere a soprattutto ehm, cercare di diffondere le caratteristiche positive del prodotto senza però ehm, ecco, mettere le, le persone in una condizione insomma, di dover subire eh, un fastidio. Allora, è, è, un, è un capitolo molto ampio questo, mm -hmm. io dico questo, um, tutti noi nella, nella vita abbiamo determinate esigenze, abbiamo determinati problemi e abbiamo bisogno di risolverli, per esempio ci sono persone che hanno bisogno di smettere di fumare, ci sono persone che hanno bisogno di perdere peso, ci sono persone che hanno bisogno di un arrotondamento extra, um, qualsiasi cosa però quindi dal prodotto per smettere di fumare piuttosto che una terapia per smettere di fumare il prodotto per perdere peso piuttosto che un nutrizionista che aiuti a perdere peso ecco qualsiasi cosa che risolve il nostro problema se ci pensiamo è googolabile l'integratore che fa perdere peso lo si trova anche sui più noti siti di shopping online uh -huh. okay? perché le persone però continuano ad avere questo problema si dice tanto nel network, citando anche alcuni autori molto molto importanti in opere grandiose che sono uscite però appunto 10, 20, 30 anni fa, che non si deve vendere un eh, prodotto, ma la trasformazione che questo prodotto dà, e io non sono d'accordo comunque solo in parte, si dice che sostanzialmente noi non dobbiamo vendere un trapano, ma lo splendido modo con cui eh, facciamo dei fori nella parete. No? C'è proprio questo celeberrimo esempio all'interno della, de, de, diciamo, di quella che è la teoria del marketing. Ma tutti noi che abbiamo dei problemi siamo perfettamente in grado attraverso internet di trovare un modo per risolvere questi problemi, un prodotto che risolva questi problemi. Quindi perché io dovrei comprare da te? il prodotto mm. che fa perdere peso, non di certo perché lo sponsorizza Cristiano Ronaldo, certo il fatto che lo sponsorizzi Cristiano Ronaldo mi ispira fiducia e questa è una cosa che determinate aziende di network, soprattutto quelle più grosse, quotate in borsa eccetera, fanno proprio per ispirare fiducia nel brand e ci mancherebbe e per diffonderlo e per renderlo noto e ci mancherebbe, ma il fatto che io scelgo un distributore Personale, quindi non un sito web, ma un individuo che distribuisce un determinato prodotto, è dato dal fatto che nel network si scelgono le persone. Si scelgono le persone non si scelgono dei prodotti, non si sceglie il barattolo dell'integratore, eh, non si sceglie um, il prodotto che ha determinate caratteristiche organoletiche a differenza di altre, non si sceglie la cremina che toglie le rughe meglio delle altre, anche perché quella stessa cremina, magari con le stesse caratteristiche, la bava di lumaca, voilà, è, la trovo anche sui più famosi siti di shopping online. Quindi si scelgono le persone, però con l'avvento dei social cosa è cambiato? Che mm -hmm. non dobbiamo più avere come scelta le due o tre persone che ci hanno bussato il portone, suonato il campanello o ricontattato il cellulare dopo vent'anni che non le sentivamo. Adesso su internet ci sono i social e tutti noi, tutti seguiamo un tot di persone, almeno che non conosciamo di persona. Perché? Perché in qualche modo siamo incapate nei loro profili e ci sono piaciute, mm -hmm. quindi posizionando noi stessi per quello che siamo in maniera genuina all'interno dei social, inevitabilmente, se facciamo ovviamente anche un certo lavoro diciamo, di eh, arricchimento del profilo e di ricerca di persone in target, inevitabilmente veniamo attratti da persone che sono simili a noi che hanno i nostri stessi problemi o che li hanno avuti e che li hanno risolti oppure che ogni singolo giorno condividono dei contenuti che ci mostrano come loro sono stati in grado di risolvere quei determinati problemi che abbiamo anche noi ad un sufficiente numero di persone tanto da farci venire la voglia di contattarle e chiedere informazioni o quantomeno tanto da predisporci ad accogliere positivamente queste persone è il momento in cui si relazionano loro con noi, quindi non avvertirla come una rottura di scatole, mm -hmm. un'insistenza o una presentazione, semplicemente siamo entrati in contatto per la prima volta su determinati social, scambio di ciao come stai eccetera, mi fa piacere parlare con te, mi interessa quello che fai, me lo racconti, quindi al momento nei social abbiamo un bacino di utenza in Italia di milioni di persone, milioni di account. Tra cui, appunto, ognuno di noi potenzialmente ha centinaia di migliaia di persone simili per caratteristiche, situazioni, problemi eccetera. Ecco perché le persone col network nel 2022, ovvero 2023, scelgono le persone, non scelgono il prodotto, non scelgono la dimostrazione perché tanto. La, la, diciamo, la trasformazione che il prodotto ti fa fare la trovi anche sui siti su, um, su e-commerce, su marketplace, eccetera trovi sempre qualche prodotto che ti risolve il problema ma tu e le persone cioè. noi tutti per indole andiamo a ricercare le persone ecco perché tramite i social un network non è limitato a 10, 20, 30, 100 conoscenze accumulate in tutta la vita alcune delle quali non si sentono magari da anni ma adesso tramite i social abbiamo veramente, un bacino di utenza pazzesco dove non diamo fastidio a nessuno, dico diamo, mi, mi metto nell'oteca come se io fossi al momento una network ecco, non diamo fastidio a nessuno, ci relazioniamo in maniera genuina e semplicemente mostrando la nostra vita, la nostra situazione per quello che è etica e genuina andiamo così ad attrarre, ad avvicinare persone più simili a noi Chiarissimo, ecco sì, infatti io mi sono segnata insomma un paio di eh, parole chiave eh, che hai citato, quello innanzitutto della genuinità, eh, ovvero ecco, del fatto che appunto questi promoter in realtà magari hanno in prima persona sperimentato eh, il prodotto e genuinamente eh, sì. Ecco, sì, eh, si rivolgono appunto alle persone che condividono la stessa problematica eh, e dicono beh guardate io da questa esperienza ci, ci sono già passate, quindi vi do un consiglio utile utile per ottenere il risultato che desiderate magari anche in minor tempo con uh, un prodotto di qualità quindi sicuramente è importante sottolineare il passaggio in realtà dalla ricerca uh, del prodotto a quello uh, della persona perché ormai a parità di qualità dei prodotti ce ne sono tantissimi lo hai sottolineato anche tu su internet quello che potrebbe proprio fare la differenza invece è l'esperienza personale quindi anche l'affidabilità e la fiducia che si crea in questo rapporto anche se lo ricordiamo è un rapporto Uh, digitale ecco negli esempi che hai fatto per quanto riguarda il um, multilevel marketing hai citato prodotti di bellezza integratori ecco uh, ma quali sono appunto le aziende e i settori che traggono più profitto più vantaggio proprio da questa forma di marketing diciamo che paradossalmente possono essere tutte le aziende che commercializzano un prodotto oppure un servizio a patto che sia completamente erogabile online o comunque distribuibile su larga scala. Ovviamente non è semplice nel caso di un'azienda iniziare con un sistema di marketing perché comunque mh, occorre organizzare una certa infrastruttura. Ovviamente per le aziende che vendono servizi è tutto più semplice, per un'azienda che vende per esempio integratori è un pochino più complicato. Quindi per chi sta valutando di iniziare per la propria azienda un sistema di distribuzione basato sul network marketing mi sento di dire che l'importante um, è prima di tutto creare un brand che sia attraente quindi un prodotto o un servizio che abbia un certo appeal e che risolva un problema particolarmente sentito da una cerchia ampia di persone, mm -hmm. uh, mentre lo sconsiglio a chi lavora solo localmente eh, o ha comunque un brand piuttosto anonimo, diciamo non sviluppato perché? perché comunque il network è un sistema basato su larga scala è considerato come una macchia d'olio, no? si espande quindi è un paradosso utilizzarlo per realtà che vogliono lavorare ad esempio solo su una regione eccetera per il resto comunque tutte le aziende che hanno un prodotto o un servizio che sia deliverabile, dico io Consegnabile, quindi eseguibile eh, online, sono applicabili a un sistema di network. Al momento, eh, diciamo che mh, le statistiche, fino a qualche anno fa, davano come vincente il, ehm, il settore benessere e nutrizione, ma mm -hmm. ad oggi, soprattutto con il Covid, sono nate tantissime nuove aziende di network, comunque sono esplose, quindi sono esplosi tanti settori come quello delle nuove valute, quindi ci sono anche dei network basati sulle nuove valute, ci sono dei network basati su um, applicazioni che consentono scontistiche uh, su determinati siti online, siti di viaggi, ci sono delle tessere eccetera, quindi diciamo che in questo momento mh, probabilmente c'è una forte esplosione sia dal tuo prodotto che dal tuo servizio. Chiarissimo. Ecco, in, in conclusione di questa chiacchierata, Elena, eh, torniamo appunto a parlare di numeri eh, di guadagno. Ecco, una diciamo, azienda e le persone ecco, che decidono appunto di investire, di essere coinvolte nel network marketing, che vantaggi hanno proprio in termini eh, di guadagno di profitto rispetto invece a un'attività che possiamo definire più tradizionale? Allora, diciamo che nel network marketing non c'è limite alla crescita, uh -huh. ok? Perché? Perché più fatturato produci per l'azienda che rappresenti, più guadagni. È un lavoro tradizionale, io conosco persone che dopo 20 anni nella stessa azienda ancora guadagnano 1.500-1.600 euro al mese e magari le senti fare discorsi tipo mi spettava lo scatto di anzianità ma non me l'hanno dato. Questo è un discorso che ho sentito pochi giorni fa. Quindi è, è la realtà dei fatti, quantomeno in Italia. Mm -hmm. Quindi ecco, intanto un primo paragone è questo. Poi, se togliamo tutte le persone che comunque si approcciano al network con l'idea di fare soldi facili, di fare soldi senza fare niente, se togliamo tutti coloro che comunque non lavorano seriamente o che magari non hanno un metodo di lavoro, quindi vanno un po' a intuito, magari basandosi sul vecchio eh, sistema che dicevamo sulla rottura di scatole, ecco, togliendo tutte queste persone che linea di massima non durano a lungo in questo settore, tutte le altre che rimangono e che lavorano seriamente, sostanzialmente dedicando 3-4 ore al giorno con costanza e facendo le giustazioni, arrivano tranquillamente a prendere dai 500 euro al mese in su, quindi sto parlando di lavoretto extra, quindi 3-4 ore al giorno, lavorando uh -huh. full time e formando per bene le persone che si inseriscono nella propria rete, che quindi mese dopo mese diventa più grande è possibilissimo arrivare a guadagnare 4-0 mensili dopo i primi due anni circa, ripeto, lavorando bene, con metodo costanza, impegnandosi, facendosi in quattro, ovviamente rappresentando un'azienda valida, che abbia un piano marketing compatibile con il proprio target di rete. È un'azienda che comunque sia etica rappresentata anche in modo etico. In cioè. questo modo è possibilissimo, ci sono dozzine e dozzine di casi lampanti in Italia di persone che nel giro di due anni sono arrivati a 4-0 mensili, anche grazie alla cosiddetta fame, di, sì. di di riscatto, di crescita, di, risultati di fare carriera di meritocrazia e quant'altro? Eh, ne abbiamo bisogno eh, poi in questo periodo mm. visto insomma quello che stiamo attraversando, noi i dati che riguardano la crisi economica e soprattutto la crisi lavorativa eh, li evidenziamo quotidianamente durante eh, le nostre dirette, quello del lavoro sicuramente è un, un grande problema, un problema che anche il governo in primis eh, deve affrontare e questa magari può essere una, una possibilità, un'alternativa per chi cerca in questo momento così complesso di ehm, ecco, raccimorare insomma un, un tesoretto in più Elena io ti ringrazio per questa chiacchierata per averci raccontato appunto i vantaggi del network marketing e naturalmente ecco, rimando eh, l'appuntamento sempre qui eh, sulle fonti se vogliamo ancora approfondire l'argomento grazie a voi ragazzi è stato un piacere grazie